Questa macchina sarà per i follower di officina del pilota, grazie mille, questo video è sponsorizzato da Car Vertical, che è stato utilissimo per l'acquisto di questa mini, ma ne parleremo tra poco. Bagna, yeah la cerco online, ne trovo una a Foligno e parto. Solo tre anni che ci penso, non voglio più aspettare. Come primo progetto di ODP c'è quell'entusiasmo che renderà questa macchina la più bella. La destinazione è sulla destra, via Lago di Nemi 25. Ci siamo, Grigia non mi piace. È triste, il è un colore triste. La dobbiamo fare. Molto meglio Però ha delle chicche che mi piacciono Tra cui il paraurti junk works Il cerchio non è male La mascherina della presa d'aria per l'intercooler è molto figa La targa fa schifo Vabbè questa adesso io le cambio È vero più peso Centro di gravità più alto Ma comfort Più lusso nella Mini Tra l'altro questa ha un allestimento particolare Ve lo farò vedere E poi ha il volante giusto A posto? A posto, a posto. Com'è? La volevo tenere sinceramente, però non ho le possibilità economiche al momento. C'è da lavorare adesso, quindi. Però lo sai che va in buone mani, no? Eh, sono contento della prendi tu, <ride> che so quello che ci farai. Lui si chiama Davide, è il proprietario della Mini, ragazzi è un grande appassionato come noi sta macchina gli si è rotta eh, purtroppo succede eh quindi già. la dà via la prendo io e ne faremo un progetto mega galattico okay. me lo auguro Dai. oh cristo Sapevamo già che il motore è rotto, ma tanto lo dobbiamo cambiare, ne metteremo uno nuovo Nuovo di zecca, progettato per quello la macchina la prendi a una cifra bassa di 1700 euro Siamo partiti da una cifra di circa 3000 euro per poi chiudere a 1700 euro Quando acquisto un'auto voglio sapere che è tutto a posto Quindi i chilometri non devono essere stati scalati Non deve trattarsi di un'auto rubata ma soprattutto non deve aver subito incidenti In più se io sono di Palermo e voglio comprare la macchina che è a Torino Prima di imbattermi in un lungo viaggio quindi con spese inutili Voglio sapere che sia tutto in regola Faccio il passaggio E quindi ci allacciamo al nostro sponsor di oggi che è CarVertical è un servizio utilissimo per conoscere la storia di un'auto infatti sia da sito che da app inserendo la targa o il VIN ossia il numero di telaio della vettura da esaminare CarVertical ti genera in pochi minuti un report completo sulla vettura con tutte le informazioni relative al veicolo se l'auto è stata rubata o ha subito incidenti analizzando eventuali denunce in un grandissimo database quindi ragazzi quando comprate un'auto affidatevi a car vertical io l'ho fatto mi sono trovato bene e per tutti gli amici di officina del pilota con il codice torrisi avrete uno sconto del 20 tata intestata a matteuccio la macchina è perfettamente in regola no vincoli no gravami c'è solo il mio nome sul libretto come sapete adesso funziona così il passaggio di proprietà è costato 750 euro sono in umbria le strade dovrebbero essere lastricate d'oro per tutti i soldi che guadagnano con questi passaggi di proprietà, costosissimi tra l'altro. E io vi giuro che qui in Umbria è peggio che nel Lazio a livello di buche. Io non lo so dove vanno a finire i soldi dei passaggi di proprietà e non solo bolli, super bolli. Questo paese è veramente una vergogna sono da nardi motorsport l'officina nella quale inizierà il project senti quella la forza con la forza con la forza con la forza con la forza con la forza con la forza siamo Bonnie, ci siamo siamo! ci siamo! La tiriamo su, diamo una controllata generale di Massima e scopriamo che lo scarico è un John Cooper Works originale. Che spettacolo! Sotto non sta messa male, eh? Scarichetto originale, molto contento. Una controllata ai freni, agli ammortizzatori, ai silent block e anche lì bene, perché si vede che da poco sono stati effettuati alcuni interventi. Ho tolto subito di distanziare, la prima cosa ho fatto via distanziare, adesso la faccio vedere un attimo giù. Dai. Il progetto prevede ovviamente il restauro degli interni, quindi smonto i pannelli porta, smonto i sedili, smonto tutto. Per fortuna il cielo è da poco stato rifoderato Oggi ti vedo bello caoico, eh. Caoico, caoico. Matteino sta incaprettando il motore della 53 Ma non me lo sto incaprettando io eh. Lo incapretterà la capra Allora Matteino tirerà giù il motore rotto di questa Mini Montiamo tutti i servizi, il volumetrico, i collettori, il cambio, tutto! Il motore rotto torna da Dani, Dani Curbo. Uh hey, grande Matteo, volevo condividere con te la, la mini Cube 2 grigia, che problema c'aveva? Niente, manca solo un pezzo di pistone. <ride> Ciao Dani Turbo E hey, come stai? Seguite Dani Turbo su Facebook Reparto volumetrico, reparto servizi Tanto questo andrà tutto lavato e verrà limpido E poi con Giovanni Nardi cominciamo a fare una bella lista di tutti i pezzi nuovi da comprare Che non sono pochi Tra cui il motore nuovo, la frizione e i componenti per rendere questo motore speciale Lo comprò. E mentre aspettiamo che arrivino tutti i pezzi cominciamo a pensare di che colore fare la carrozzeria. Però qui mi affido al più grande di tutti, Domenico Gasparro, ok? Ciao ciao! La Mini è arrivata dal dottor Gasparro, scatta il progetto Carrozzeria! Che bello! La mia parte preferita, insieme a quella del motore, ovviamente! Ma di che colore la facciamo? Perché uno dice sempre: sì, la faccio così, la faccio così. Quando poi la devi fare davvero? O così o cosà <ride> c'ha un peso il colore. Adesso io faccio delle proposte. Vediamo pure voi che ne pensate. Io sono un po' retro su sti lavori, mi piacciono i pastelli, i pastelli, quelli proprio che hanno un animo, quelli profondi, quelli caldi, sto fissa. ho sentito parlare di grigi, Le due proposte di grigio sono le seguenti: un tono più chiaro e un tono più scuro nessuno discute che fatta così è bella però è moscia. e come le faccio devo... io la vorrei un po' più pepata cioè per non sbagliare famo il grigio vabbè sono bani tutti a fare il grigio a guardia di finanza dall'anno 60 che lo porta cioè, voglio dire <ride> okay, bellissima no. eh, però un po' banale quindi altre proposte sulle altre proposte io ho fatto una selezione di due e macro tipologie del colore diciamo sempre basandosi sui primari andiamo su toni caldi e toni freddi. Credetemi Domenico ha avuto una pazienza incredibile con me mi ha proposto svariati colori. Eccoli qua diciamo questo è il riassunto cromatico di quello che ci siamo detti da qui probabilmente uscirà un colore che farà parte del progetto. Anche i metallizzati però ci piaceva più il pastello. Poi cosa ho fatto? Sono andato online su Instagram e ho chiesto a voi. Però c'è da dire una cosa, ogni volta su Instagram, sui social, quando vediamo macchine eh, diciamo più eccentriche, più particolari, siamo tutti là a mettere i like, no? Stavolta la volemo fare noi? E ci li famo mettere dall'altra questi sì, cazzo dei like Questo è il video dell'interazione tra me e voi Scrivetemi Scriviamoci su Instagram Per esempio il colore di derivazione Porsche, il Miami Blue Lo abbiamo scelto insieme Facendo delle statistiche, dei sondaggi su Instagram Abbiamo visto due treni di gomme Freni, assetto Customizzazione degli interni Motore nuovo Fra quante erano le cose da fare Infinite infinite La cosa carina è farlo insieme Anche perché questa piccola hot etch incazzata nera È un progetto che Stiamo pensando per voi. Molto probabilmente floccheremo il dashboard. Gli interni di leather car. L'impianto stereo di Dynamic Audio. I wrap. Nardi Motorsport. Carrozzeria gasparro Freni, assetto. Mamma mia, un delirio. Credite ragazzi, una bomba. Una bomba. Guarda che ti ho portato dov'è. Vediamo un po' che c'è qua. Eh, vediamo un attimino. Questo è del John Cooper Works, eh. Eh già. Ce ne stanno veramente pochi in giro, perciò è una bella bella chicca. Tra l'altro Dome anche lo scarico, è un John Cooper Works originale. Beh, ottimo, ottimo. Sicuramente col kit scarico, kit paraurti, anteriore e posteriore, miniconne. Miniconne della GP. Miniconne <ride> GP, aiuto ragazzi, cioè, esce fuori veramente un bel confettino. Questo qui è quello della GP, aftermarket, non è l'originale, però visto che c'era ho pensato bene di metterci... Le minigonne abbinate, abbinate, e eh sì. certo, certo. Ah Senti, no, va benissimo, è anche ben fatto, ti dirò. Sì, sì. Ma ovviamente verrà riverniciato questo. Certo. Ascolta, Dome, partiamo, smontiamo tutto. Dai, diamoci da fare. Ragazzi, questa è l'università del lavorare male. Guardate insieme a me il palmares. Il palmares c'è tutto, c'è tutto rimarcature, buchi di silicone, sporchini, colature. di Tutto e di più, ragazzi. Cioè, proprio ah, questa andrebbe presa e sposta in un museo. Come <ride> non lavorare? Eccolo, capito? Tutto questo. Cioè, che poi io dico una cosa, no? Ok, hai sbagliato, oh, sbaglia chi lavora. Cioè, mi è successo anche a me, eh. Cioè, eh? succede a tutti quanti, per carità. Ma l'Evolo, no? Cioè, che fai? Cioè neanche il buonsenso dei tagli Sai, una ciaccatina ai 1500, una lucidata male, se vede uguale, però c'è. No, questo proprio è, è fluorescente, capito? Se vede. Se vede proprio. Cioè. Ehi hey Johnny, facciamo arrivare questo video a 5.000 like, questa è solo la prima puntata del progetto. Per sapere quando uscirà il prossimo video, seguimi su Instagram Officina del Pilota e lì ti lascerò un post con il calendario. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo canale, attiva la campanella, lasciami un like e lasciami un commento. Nella prossima puntata vedremo la Mini uscire dalla carrozzeria per rientrare in officina da Nardi Motorsport dove monteremo il motore e non solo. Day 3, già stiamo andando il fondo con Mario, qui da Gasparro, non si scherza ragazzi, no jokes. È una di pranzo? È bello tu che dici. Comunque anche questa qui, una tinta Porsche, secondo me è molto molto bella. Te la voglio far vedere, guarda. Lontana dalle altre tinte Non potevamo scegliere colore migliore per iniziare questi, questi progetti È bello, bello, bello